Quando ci si imbatte in un quadro astratto, solitamente le reazioni sono di due tipi. Oh, Manuè, ma io il quadro ho guardato da vicino, da lontano, ho fatto sta roba della composizione, ma io non ci capisco un cazzo, ma... Oppure... Figa, zia, ma cos'è sta roba, oh? Ma guarda che mio nipote Svaldino che ha tre anni la sapeva fare uguale questi quattro colori qua, eh? Eh? Quanto hai detto che lo valutano? 180 milioni. Ma chi ha bruciato che si compra una cosa così, oh? Ma lascia stare, va? Come possiamo dare torto ai nostri due amici? Molti quadri astratti, bisogna ammetterlo, sono realmente colori buttati a caso e quindi non ti lasciano una grande esperienza. Però bisogna ammettere che c'è anche tutta un'altra serie di quadri astratti che hanno fatto la storia dell'arte, soprattutto degli ultimi cent'anni. E sono quadri che hanno la capacità di raccontarti una storia, la capacità di farti vivere un'esperienza. Molto molto profonda. Perché? Perché mentre nelle opere figurative, cioè le opere in cui c'è un'immagine rappresentata, che può essere un volto, un corpo umano, un libro, qualsiasi cosa, mentre nelle opere figurative l'occhio, quindi la mente, è guidata, nell'esperienza del quadro astratto, la mente è completamente libera di andare, di viaggiare attraverso l'opera. Quindi anche l'immaginazione, la fantasia, e se ti lasci un po' andare anche le tue emozioni sono capaci, di guidarti, di lasciarsi anzi guidare dall'opera e poi di guidare te ad averne un'esperienza pagante. Qual è il problema principale? Il problema principale è che non ci insegnano a guardare opere d'arte, tantomeno ci insegnano a guardare opere d'arte astratte. Ed ecco allora che spesso l'esperienza che ne abbiamo è quella di non capire, di sentirci un pochino forse caricati e quindi poi non abbiamo più voglia di guardare quadri astratti. Quello che faremo oggi in questo video è andare a guardare come si guarda un quadro astratto, in modo che tu ne possa avere un'esperienza totalmente appagante. E con appagante cosa intendo? Intendo un'esperienza dove sei completamente coinvolto, quindi dove sei presente fisicamente, mentalmente, emozionalmente e anche perché no, spiritualmente. Andare proprio a connettersi con una parte dentro di noi che solitamente non, non lasciamo smuovere, perché l'arte ha questo potere lo andremo a fare con una procedura molto semplice i benefici oltre a quelli che ti ho già detto sono anche terapeutici pensa che a seguito del video che ho pubblicato recentemente una mia amica dopo qualche giorno mi ha detto che dopo aver fatto la procedura lei le è come liberato un blocco dentro, un conflitto che aveva attraverso l'opera d'arte è venuto a galla e poi l'ha potuto lasciare andare quindi ci possono anche essere esperienze di questo tipo non necessariamente ti avviso però comunque un'esperienza di connessione profonda e questo te lo garantisco io sono Emanuele Fortunati, oltre ad essere un artista e un appassionato d'arte, amo anche studiare le connessioni tra la mente inconscia, la creatività e la spiritualità, per poi creare dei piccoli tool, come quello che andremo a usare oggi, che ti possono aiutare nella crescita personale. Come abbiamo detto, oggi andiamo a affrontare appunto il tema della pittura astratta, ne abbiamo un esempio nelle mie spalle, e di come si va a guardare un'opera astratta. Siccome io fino a due settimane fa non ero capace di guardare opere astratte perché facevo anch'io l'errore numero uno che fanno tutti siccome io non ero capace non te lo spiego io ma lo chiediamo a jackson pollock mister jackson pollock è uno dei pittori astratti di fama mondiale più potente più alta ovviamente è deceduto è vissuto nel, durante il periodo della Guerra Fredda, ma le sue opere d'arte sono rimaste per sempre. Mi ha affascinato tanto il suo modo di interpretare l'arte e anche il suo modo di raccontare come si guarda un'opera astratta. Lui si riferiva alle sue opere, ovviamente, ma in generale possiamo prendere le sue linee guida per tutti i quadri astratti. La prima cosa che dice Jackson Pollock, e questo è veramente l'errore numero uno, che ho fatto anch'io veramente fino a poco fa, e che fanno tutti, anche i nostri amici iniziali, è quello di cercare figure dentro l'opera d'arte che invece è astratta perché cerchiamo figure anche se apparentemente non ci sono perché la nostra mente è abituata a farlo tu immaginati quando vai a guardare un paesaggio quello che succede è che la tua mente si gode tu ti godi con gli occhi con tutto il corpo questo paesaggio bellissimo nel suo insieme e poi l'occhio inizia a cadere su dei dettagli le foglie che si muovono il vento che muove l'erba l'albero la casa e così via allo stesso modo siccome la mente è abituata e ha bisogno appunto di identificare oggetti, come anche piante, animali, qualsiasi cosa, di identificarle darle una forma, tende a fare la stessa cosa di fronte a un quadro astratto. Cosa che però non si deve fare, perché la storia che ti racconta il quadro astratto non è una cosa che puoi identificare razionalmente, ma anzi è una cosa che devi cercare di identificare a livello inconscio. Che cosa vuol dire? Lo chiediamo nuovamente a Jackson Pollock ma prima vorrei darti un piccolo tip una piccola informazione aggiuntiva perché magari non vuoi usare questo quadro per l'esperienza che faremo oggi magari vuoi provare l'esperienza con quadri diversi quando cerchi dei, dei quadri astratti è molto utile che tu utilizzi il tuo istinto ovvero l'amore a prima vista o l'odio a prima vista questo lo dico sempre vai in giro in internet sicuramente basta che scrivi pittura astratta quadri astratti ne trovi a iosa google images è pieno di immagini no utilizza l'immagine che boom ti salta all'occhio per prima sicuramente quelle immagini hanno qualche legame con te ma non voglio svelarti altro un'altra cosa che mi sento di dirti è questa il nostro amico iniziale ci ha detto che anche un bambino di tre anni può lanciare dei colori su una tela e fare un'opera astratta è assolutamente vero è anche vero che ci sono fondamentalmente due tipi di artisti astratti quelli che curano di più la parte estetica e quelli che invece pitturano rappresentando la loro parte interiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che i primi si sintonizzano molto di più sulla composizione, sul tipo di colori, su non la figura perché abbiamo detto che non c'è necessariamente una figura, ma su proprio l'armonia dei colori. Di solito quando si guarda un quadro di questo tipo l'esperienza è un po' più superficiale, proprio perché l'esperienza dell'artista è molto focalizzata più sulla tecnica, che tra virgolette è più superficiale. Qualcuno potrebbe uccidermi per questa cosa, però questa è la mia opinione. Diciamo che un quadro di questo tipo è come la canzone dell'estate. Sai, per esempio, la Macarena, no? Gualla con tutta allegria Macarena. Queste canzoni ti fanno ballare tutta l'estate, ti gasano, però dopo l'estate non ti dicono più nulla, te le dimentichi in fretta. Magari anni dopo le riascolti per caso e ti ricordano quell'estate, ma è una gioia effimera, no? Che dura un paio di minuti. L'altro tipo di artisti, e quindi l'altro tipo di opere, sono opere, invece, molto più profonde. E con profonde non vuol dire complesse. Potrebbe essere anche un punto nero su una tela bianca immensa e avere comunque una profondità enorme. Oppure possono essere complesse, come quelle di Jackson Pollock, che erano molto intricate, ma non è tanto la complessità che indica la profondità, è quanto l'artista è stato capace di guardarsi dentro e utilizzare le immagini che aveva dentro di sé per pitturare infatti jackson pollock ci dà il secondo consiglio su come guardare un'opera astratta su come appunto si affronta l'esperienza di vivere un quadro astratto vivere proprio la parola giusta pollock dice mettiti davanti al quadro e ricevilo semplicemente ascoltalo lascia che sia il quadro a entrare dentro di te lui dice che deve essere un'operazione molto passiva a me viene in mente quando si ascolta una conversazione di una persona che ti entusiasma, che ti sta dicendo qualcosa di figo, qualcosa che ti piace, che ti coinvolge. Tu non è che pensi ad altro, non è che vuoi rispondere, no, sei proprio così preso nel momento che ascolti, ascolti, ascolti, ascolti ed è bellissimo. Se guardiamo i due tipi di quadri, i due tipi di artisti, il primo è come quando vai alla fermata dell'autobus e una persona ti inizia a parlare del tempo, che tempo fa? Fa freddo? Fa caldo? Dopo un po' la tua mente va da un'altra parte. La secondo tipo di quadri sono quei quadri invece dove una persona ti coinvolge appunto. Magari sta leggendo un libro, tu noti il titolo, la persona si rende conto che tu hai visto il titolo, ti inizia a parlare di questo libro che ti piace di brutto e così via. L'unica eccezione è quando incontri una persona che ti piace e gli saltano tutti gli schemi. Magari lo stesso vale anche per l'arte, perché no? Comunque, se la prima regola è quella di non cercare figure, di non cercare elementi che potresti riconoscere, la seconda è quella di osservare passivamente. Però osservare passivamente cosa? Dovremmo chiedere a, al nostro amico Pollock. Pollock ha una risposta anche a questo, non peraltro era un genio, aveva tutte le risposte pronte. Quando lo intervistavano era un casino fai una domanda scomoda, perché sapeva sempre rispondere. E lui dice che un'opera d'arte astratta non è altro che la parte inconscia dell'artista che si rivela in particolare rivela una memoria, un momento. Lui diceva che erano memorie fissate nel tempo, energia fissata nello spazio. Non so se l'ho ridotta in modo giusto. Un quadro astratto è una memoria fissata, ma non una memoria rappresentata in modo cosciente e razionale, se no sarebbe un'opera figurativa, ma una memoria vista con gli occhi della mente inconscia, o del subconscio, o dello spirito. Lui questo non lo dice, anch'io non lo dico, però ti posso dire una cosa. Noi abbiamo una parte di mente che è conscia, cosciente, che è quella che in questo momento mi sta facendo parlare, che è quella che ti sta facendo ascoltare, però c'è un'altra parte di mente che è inconscia, il subconscio. Il subconscio per esempio è quello che muove il tuo cuore, tu non hai bisogno di pensare per far muovere il tuo cuore, ma è anche la parte che quando incontri una persona a prima vista sa già se ti piace o no. Hai presente quando incontri una persona e ti sta sul a prima vista, perché inconsciamente la tua mente ha fatto tutti dei collegamenti solo guardandola, magari come è vestita, magari come ha i denti, come c'è gli occhi, e ha deciso che quella persona non ti piace. Pollock dice la stessa cosa, un quadro ti racconta un momento, un quadro astratto, e te lo racconta con gli occhi del subconscio. Quando, lui diceva che quando il pittore dipinge un quadro astratto, tanto più è capace di lasciarsi andare e di lasciare il subconscio uscire e dipingere, tanto più il quadro sarà profondo e tanto più l'artista sarà stato capace di guardarsi dentro, di scoprire una parte nuova di se stesso. Ma immagina cosa? Come l'artista lascia parlare il suo subconscio, così noi possiamo ascoltare e ricevere col nostro inconscio. Lo facciamo già naturalmente. Perché la nostra mente conscia è capace di elaborare pochissime informazioni. E quindi cosa succede? Che quando noi siamo in una conversazione, siamo anche in giro, guardiamo, guidiamo, qualsiasi cosa facciamo, la nostra mente inconscia registra molte, molte più informazioni di quelle che consciamente siamo capaci di elaborare. Se allora per un momento ne potessimo sospendere quasi la nostra mente conscia e lasciare il potere al nostro subconscio, alla nostra mente inconscia, di ricevere l'esperienza di guardare, ad esempio, un'opera astratta, ecco che potremmo riconnetterci a livello inconscio alla stessa memoria che l'artista stava rappresentando quando ha dipinto. Non è magnifico? Sì! Perché è magnifico? Perché quando lasci andare il controllo, che è prettamente razionale, prettamente conscio, e ti abbandoni all'esperienza, lasciando il timone al tuo subconscio, alla tua mente inconscia, quello che succede è che è un'esperienza realmente completa. È come quando i bambini stanno giocando, che sono così presi dal gioco, che magari si fanno anche la pipì addosso perché non si rendono conto. Ecco, io non voglio che tu ti faccia la pipì addosso, ma mi piacerebbe proprio che tu ti lasciassi andare e affrontassi questa opera o un'opera che scegli tu proprio come un bambino completamente presente. Pollock ci ha detto tutto, ci ha detto di non cercare elementi, ci ha detto di riceverla passivamente e ci ha detto di lasciare andare la parte inconscia. Per cercare una memoria, che poi è una memoria che si riflette dentro di noi è arrivato il momento di avere noi questa esperienza. Te la faccio passo passo, ma fondamentalmente per darti così un insight all'inizio è fatta così. La guarderemo nel suo insieme, cercheremo di capire perché quest'opera così a primo acchito ti può piacere, non piacere, perché ti ha attratto. Ovviamente questo funziona molto bene se quest'opera ti attrae, oppure cerca un'opera che attrae te. Dopodiché andremo a guardare. Gli elementi di base, ad esempio la composizione, i colori principali e così via. Infine andremo a ricercare i simboli. Faremo come proprio degli detective che cercano una simbologia ed è la simbologia della mente inconscia, ma non voglio svelare di più, ci arriveremo tra poco. E infine traeremo le conclusioni, cercheremo di capire qual è il significato che l'artista voleva dare con quest'opera, faremo delle ipotesi perché in realtà tanto non lo sapremo mai, ma non è importante, comunque è per giocare ed è per divertirsi. E infine faremo un passo successivo, che è quello di dire se voglio scoprire e svelare una parte di me stesso che mi è inconscia e la voglio avere un'esperienza completamente emozionale, magari anche spirituale, un'esperienza comunque diversa dal solito, cerchiamo di collegare il significato dell'opera, dell'artista, le ipotesi che abbiamo fatto, a una parte di me, a cosa smuove dentro di me, che poi è il motivo principale per cui magari rimango attratto da un'opera oppure no. Tanto più l'opera è profonda, tanto più è facile, tanto più avrò un legame profondo anch'io. Dopodiché è pratica, con più è l'esperienza che hai nel fare questa cosa, con più quest'ultimo passello sarà capace di smuoverti dentro, lasciandoti un'esperienza appagante e lasciandoti anche magari scoprire qualcosa di te che non conoscevi, che magari dopo qualche giorno inizierai anche ad avere dei flash e dirai «Caspita, ho sempre fatto questa cosa e la mia vita non me ne ero accorto», oppure «Oh, mi sento più libero e leggero oggi, perché?» Perché praticamente una parte di te che ti era inconscia si è rivelata e ti ha lasciato un po' più libero. La prima cosa che faremo è, voglio coprire questo dipinto il più possibile, e quello che faremo è scollegare la mente conscia. Perché come ha detto Pollock, dobbiamo affrontare tutto molto passivamente. Siccome siamo fissati con il controllo, ti chiederei semplicemente di chiudere gli occhi. Fare un bel respiro profondo. Chiederai ora di respirare profondamente portando la tua attenzione solo sul respiro puoi contare i secondi con cui inspiri ed espiri continua a respirare qualsiasi pensiero tu abbia anche il fatto che magari chi ha in rimbambito qua davanti che mi fa respirare davanti a un quadro che non vedo perché l'ha coperto. Non fa niente. Qualsiasi pensiero è semplicemente il tuo punto di partenza. Osservalo e lascialo andare. Ora fai un ultimo respiro profondo, immaginando di avere un, una lampada, una lampada bianca davanti a te, che a ogni respiro ti svuota un pochino. È come se ti purifichi in qualche modo. Ti prometto che non è nessun culto, nessuna cosa religiosa o strana, semplicemente è qualcosa che ti purifica, che ti svuota piano piano. Ora scegli di essere completamente presente, devi semplicemente dire dentro di te, io scelgo di essere presente e allo stesso modo scegli anche di goderti l'esperienza piena. Basta davvero dire dentro di te, io scelgo di godermi l'esperienza piena. Ora ti chiedo di aprire gli occhi, e guarda le prime cose che ti saltano all'occhio. E cerca così, in qualche secondo, di capire se ti piace, se non ti piace. Se non ti dice niente, puoi fare due cose. O scegli un'altra opera e rifai la procedura con un'opera che scegli tu, oppure chiediti, assumiamo che invece mi dica qualcosa. Cosa mi dice? Mi piace o non mi piace? E poi scegli una delle due. Va bene comunque. E una volta che hai capito se ti piace o non ti piace dovrebbe essere immediato cerca di capire quali sono i motivi principali perché ti piace io stamattina ho girato un po' di quadri e questo in particolare mi è piaciuto per la forma strana perché ci sono questi specie di anelli anche qua questa mi sembra quasi non lo so non, non dobbiamo cercare figure quindi non lo dico stavo già sbagliando mannaggia a me però ecco queste forme circolari un po' in giro che si ripetono anche qui un pochino, non so se lo vedete voi, mi hanno attratto così. Quindi mi è piaciuto un pochino per questa circolarità che c'ha. Seconda fase, l'analisi di base. Quello che ti chiedo di fare è, osserva e inizia a guardare elementi di base, quali per esempio i colori. In questo caso sono colori abbastanza autunnali, io li chiamerei, perché non sono colori freddi, ma non sono neanche così caldi. Mi danno proprio l'idea dell'autunno. Ci sono dei rossi, infatti, un po' degli arancioni, dei gialli, e poi c'è questo bianco che, che quasi neanche si vede, da quanto è bianco e flesciante quasi non si vede neanche dallo schermo, non si vedeva tanto bene neanche dal computer, che ha una risoluzione più alta. Come composizione, seguendo la teoria dei terzi, no? facendo una griglia, Poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... I punti focali sono di solito gli incroci delle righe, e infatti agli incroci delle righe più o meno abbiamo questi vertici, e questo invece nella parte centrale poi ovviamente c'è questo, che deve essere una parte dominante. Ecco, questo è quello che noto io in modo molto semplice. Prossima fase è la fase del detective. Già nelle opere figurative ogni cosa ha una simbologia, ad esempio un occhio chiuso potrebbe rappresentare una persona che dorme, quindi il sogno come simbolo, nei quadri astratti ancora di più. Possono succedere due cose quando guardi un quadro, anche se ci siamo spenti eh, consciamente, siamo comunque qua per cui la mente razionale sta ancora funzionando, quello che può succedere è che potremmo notare delle figure che magari non esistono ma che la nostra mente cerca. Ecco, ad esempio, a me questo mi sembra quasi un carrello della spesa, siccome siamo in tempo di coronavirus, l'immagine che mi sembra quasi vedere è di questo carrello della spesa che è strapieno colmo di roba, e c'è cioè la persona che la, che la spinge la persona anche lei sembra che abbia una maschera antigas qua sopra quasi così a scafandro e anche la persona è un po' tutto un casino sia che vediamo delle immagini sia che non le vediamo immaginiamo che tutto siano dei simboli da interpretare con la prima cosa che viene in mente Allora, se questo uomo col carrello della spesa tutto stracolmo di roba la prima cosa che mi che associo io è preoccupazione una persona che riempie il carrello, tutta indaffarata, tutta incasinata, e lo riempie così a dismisura, è preoccupato per qualcosa. Ecco, a me questa immagine dà preoccupazione. Mi dà anche un senso quasi di disagio. Questo me lo dà perché tutti questi cerchi così quasi mi fanno venire un senso di nausea. Però c'è una cosa che mi ha colpito l'occhio sin da subito, ed è questo. Questo a me sembra quasi un handle, qualcosa... Sapete quelli degli autobus dove uno si aggrappa nel metro? Uno di questi, con la corda, va a aggrapparsi qua quasi a fermare la, la paura, quasi a fermare questa frenesia. Ecco, io vedo proprio un forte contrasto tra la parte frenetica, quindi questa frenesia, questa preoccupazione, e un senso di controllo, come per dire ma c'è comunque il modo di controllarsi. Questi sono i simboli che noto io, non so che cosa noterai tu, però se fai l'esercizio e l'hai fatto, questo è il momento di fare il passo successivo, ovvero iniziare a fare delle ipotesi, su quello che è il significato, o i possibili significati di quest'opera. Io li faccio col mio punto di vista e con gli elementi che ho trovato io, tu fallo ovviamente col tuo punto di vista e gli elementi che hai trovato tu. I miei elementi per fare un, un recap erano colori autunnali, quindi un senso tra quasi decadente, preoccupazione, fobia, freneticità, frenesia, madonna che italiano, frenesia, ma un senso di, quasi di controllo, quasi di, sono fermo, bloccato. Ecco, se guardo l'opera in questi termini, l'idea che mi dà è un'idea di, di decadenza, come se una parte dell'artista stesse morendo, come in autunno le foglie, no? Come se una parte dell'artista stesse morendo e potrebbe essere un'ipotesi che sta morendo la parte frenetica e finalmente sta uscendo la parte un pochino più calma, quella che sa controllarsi, oppure al contrario sta completamente perdendo la parte calma, la parte di controllo e si sta completamente lasciando andare alla pazzia. Questa penso che sia l'ipotesi più vicina perché mi è appena venuto in mente il titolo che era una cosa tipo la traduzione italiana sarebbe caprapazza, una no? roba del genere. Ecco, quindi forse l'artista si vede un po' o vede è eh, una memoria sua, quindi magari ha avuto un momento in cui di completa pazzia e poi ha lasciato che la mente inconscia lo rappresentasse così. La cosa bella della mente inconscia è che quando salva le fotografie, quando salva le memorie, non le salva come noi sotto forma di immagini, le salva con un meccanismo tutto suo, che noi non conosciamo, ma che se abbiamo il coraggio di aprirci possiamo lasciar fluire sotto forma di un'opera d'arte. Quello che, che penso io sia significato è che eh, ha dentro una, una pazzia, una, una frenesia, una un ansetto, non so come dirlo in italiano, comunque una frenesia, una pazzia, una pazzia però moderata, che però sta crescendo e in questo momento è esplosa. Probabilmente questa è la rappresentazione di una memoria di un momento in cui l'artista è uscito completamente di testa, che poteva essere il momento prima di aver dipinto, poi subito si è messo lì a farlo, oppure poteva essere un momento in cui nel passato e poi Postumo ha fatto un dipinto e ha lasciato spazio alla mente inconscia che probabilmente aveva bisogno di riportare alla luce questa esperienza quasi come terapia per l'artista stesso. Quando ho guardato, adesso mi stanno venendo in mente i pezzi del puzzle, quando ho guardato la galleria delle opere di quest'artista, è un artista che fa quadri pseudo-astratti, ovvero fa quadri che solitamente hanno una componente astratta, ma richiamano molto le figure. Molti di questi sono opere calme, piene di fiori. E secondo me è quello che è successo è che una persona di questo tipo, magari ha tanti conflitti interiori, ma non li vuole vedere, non li vuole osservare se stesse, quindi li nasconde e quindi poi va a dipingere fiori, proprio per andare all'opposto, perché gli fa paura guardarsi dentro in questo senso e quindi reprime questi conflitti e, e quindi poi cerca di dipingere delle cose positive come per tirarti sulla vita, no? È come quando eh, siamo nel, in al collo, però continuiamo a dirci, andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Ecco, questo è il senso che mi dà, finché a un certo punto ha avuto bisogno di tirarlo fuori, aveva questo peso che doveva tirare fuori. Se andiamo al passo successivo, il passo successivo è quello di andare a guardare qual è il legame che io ho con questo dipinto, qual è il significato che inconsciamente ho già scelto, ho già trovato, qual è la relazione tra il significato che ha dato l'artista, che abbiamo appena esplorato, e quello che è il mio significato, la mia parte introspettiva, che cos'è che posso imparare di me stesso? Guardando il dipinto, ma soprattutto guardando la conclusione, è proprio vero che anche nella mia vita ci sono... Eh, ho una rabbia, io ho una rabbia dentro che è enorme, eh, è fortissima e non mi piaccio per questa rabbia, la, la rabbia, la collera, è una parte di me che odio, è una parte che eh, cerco di reprimere in tutti i modi eppure a volte esce, magari... Eh, non lo so, a volte anche cose banali, mi cade una cosa e urlo, da un urlo cattivo, magari le cose non vanno come voglio, quando dipingo, prendo i colori e li lancio, poi me ne pento, mi dispiace, e medito, faccio di tutte, cerco di reprimere, di reprimere, di reprimere questa rabbia perché non mi piace, non mi piace, ma più la reprimo, più noto che, che come nel quadro, cresce, cresce, cresce, come una preoccupazione che cresce, finché poi esplodo. Ecco, forse ho trovato affascinante questo dipinto perché rappresenta proprio me. Che sono, mi sembra da dire, come il Joker, no? Eh, ho visto recentemente il film, una persona, lui non era tanto normale, neanche normalmente, però a me mi è in mente anche il film Un giorno di, di ordinaria follia, dove persone assolutamente normali eh, continuano a ingoiare rabbia e poi a un certo punto esplodono. Questa è l'esplosione di rabbia dell'artista, richiama anche molto me. E' è come questo piccolo gancio, anch'io spero di rimanere agganciato a un po' di sanità mentale per non perdermi totalmente nella follia. Ecco, questo è il legame che io ho con quest'opera. Spero che anche tu possa aver trovato un legame con quello che hai dentro. Mi piacerebbe che tu lo commentassi, ci scrivessi un po' l'analisi che hai fatto, quindi i vari punti che hai seguito e qual è la conclusione. Sul significato che ha dato l'artista, ma soprattutto sul significato, su quello che ha risvegliato dentro di te, nel bene e nel male, perché non c'è un bene o un male, è semplicemente un'esperienza. Se non fossi riuscito a fare l'esperienza completamente, hai dei dubbi sul come affrontare un quadro astratto, fai le domande nei commenti, sarò lieto di risponderti o nei commenti o se ce n'è bisogno con un altro video. Tanto è una cosa che mi piace fare tantissimo e sicuramente le farò ancora. Prima di salutarti, ti do un. Piccolissimo recap, direttamente dal signor Jackson Pollock, come si guarda un quadro astratto per goderselo pienamente, regola numero uno, mai e poi mai e poi mai e poi mai, cercare delle figure, cercare di trovare qualcosa che non c'è, il carrello della spesa, l'uomo che lo porta, non esistono, sono solo nella mia testa, è la mia mente inconscia che si mischia con la mente conscia e fa tutto un casino. Non cercare figure. Parte numero due, Lasciatelo entrare. Semplicemente goditelo come se una persona che ti piace, che ha un bel carisma, ti sta raccontando qualcosa di fighissimo. Parte numero 3. Pensa a un quadro astratto come una memoria bloccata nel tempo. Una memoria che non è bloccata come una fotografia, che poi guardi con la tua mente razionale, quindi c'è gli stessi elementi che riconosciamo nella realtà, ma una fotografia che ha fatto la tua mente inconscia. E siccome la mente inconscia memorizzi i dati in modo completamente diverso da come lo facciamo consciamente, vengono poi estratti in questo modo. Per goderti l'esperienza pieno non devi fare altro che osservarla, come abbiamo detto ora, cercare prima gli elementi di base, colori, composizione, poi cercare la simbologia e tutti i vari simboli, ricordati, hanno dei significati che poi mettiamo insieme come pezzi del puzzle e cerchiamo di dare il significato dell'opera completa. Se poi ti vuoi fare la sbatta o hai il piacere di cercare chi è l'artista e altre opere sue o il titolo anche dell'opera, puoi mettere insieme i tasselli come ho fatto io prima e poi parte finale chiediti perché questa opera si lega a me, che cosa dice di me. Quando io ho interpretato l'opera anche dando delle interpretazioni sul significato dell'artista, è ovvio che comunque lo facevo con un legame con me. Ecco se lì ti lascia andare, inizi a parlare, a parlare, vedrai che ti rifuori tutto ed è un'esperienza comunque molto bella, molto profonda, molto appagante. Ora ti saluto, se ti è piaciuto questo video fai un like, condividilo con i tuoi amici, fai un subscribe, ci vediamo al prossimo. Ciao! Eh? Quanto hai detto che lo valutano? 180 milioni.